trasmettendo dal vivo cari amiche ed amici eh, speriamo che si senta bene l'audio perché ogni tanto problemi con il jack allora in molte molti di voi eh, avranno sofferto la mia assenza me ne dispiace E poi molti, molti di voi mi hanno anche chiesto dei ragguagli circa cosa sta succedendo in America, negli Stati Uniti. Allora, innanzitutto io voglio premettere, sempre che si ascolti qualcosa, che non si registri nulla però in questa ultima settimana meno di una settimana sono stato su Quora, dove è un, è un sito di domande e risposte e io ho ottenuto eh, circa 3000 e passa di visualizzazioni ai contenuti che che ho prodotto Ecco, vi lascio il mio profilo di cuora prima di passare a: Hello, Dearest Friend, My Cuore. per This, e quindi vi dicevo che ho ottenuto ottenuto circa 3.000 3.000 3.000 ecco 3.362 visualizzazioni di contenuti questo mese in realtà questo account di cuora lo avevo non so da quanto tempo ma eh, ho iniziato non so non dico la settimana scorsa forse questa settimana Ecco come potete vedere sto sfondando su cuore. Poi vi voglio... vi voglio fare vedere che ciò... qua andatevi a vedere questo link che ci sono dei siti esterni che ti prendono il materiale da da, da youtube e lo ripropongono come se fosse il loro materiale non so se è giusto o è sbagliato ma ecco qua si chiama youtube è un sito web russo di video sharing attualmente visitato da circa 300.000 persone e in pratica prendono principalmente loro prendono il contenuto da, da youtube non so se è una versione una versione russa di youtube adesso sto con voi con il tema del giorno volevo dare questo link Ma basta che cercate in internet sant'enchan vediamo perché a volte no no non è questo ma vabbè eh, tanto non ha importanza perché riproducono i video miei di e invece vi lascerò TikTok. in quindi vi lascio il profilo di la connessione è instabile. Attendi mentre tentiamo di ristabilirla. Ogni tanto fare questa scritta. Tentano di ristabilirla. Allora, come dire, che sta succedendo negli Stati Uniti? Grazie per avermi guardato fino adesso o per avere skippato il video. Negli Stati Uniti sta succedendo Ciao, Mind Hunter, cosa sta succedendo nel mondo? E beh, è un casino: dallo sversamento di una centrale elettrica nel in Siberia sta succedendo di tutto, ma poi, soprattutto, io iniziavo dagli Stati Uniti, logicamente. andiamo un po' io iniziavo a parlare degli stati uniti perché l'apartheid c'è sempre stato e queste distruzioni come durante diciamo le manifestazioni de, contro la, la violenza che hanno esercitato per uccidere Rodney king un camionista che poi hanno anche ucciso molti bianchi eh, perché facevano lo stesso le persone ferocite eh, tiravano giù dalle macchine dai camion dalle su dai su le persone le derubavano un po come in in gta no eh, e quindi questa violenza che hanno sempre avuto nei film nei videogiochi vedi gta vedi altri Vedi, non so, l'assassino de, de la, eh, della Sega Motore. Per esempio Bruce Lee, c'era così tanto razzismo che Bruce Lee non poteva che lavorare come attore in ruoli secondari. È dovuto andare a trionfare a Hong Kong, che era inglese Hong Kong, era sotto l'egidia dell'impero britannico eppure negli stati uniti non poteva fare carriera e la segregazione è continuata fino al 76 anno nel quale la polizia militare ha dovuto scortare tre studenti eh, afroamericani alle università e ci vogliono rifilare che gli stati uniti hanno combattuto e continuano a combattere contro la discriminazione nel mondo quando hitler stesso si è complimentato con i suprematisti bianchi perché le teorie razziali sono nate negli stati uniti e questo basta cercarlo in internet negli anni 30 poi non hanno preso piede negli stati uniti perché gli stati uniti sono un paese di immigranti e hanno attecchito in germania quelle stesse teorie quindi alla fine i nazisti non si sono neanche inventati le teorie eugenetiche ma le hanno inventate in nord america l'apartheid è stato un fenomeno nord americano la segregazione razziale c'erano eh, cartelli nei, nei negozi eh, né cani né ebrei né negri poi un'altra cosa quando ricevevano gli immigranti a long island credevano che gli immigranti che non fossero di provenienza wasp e yanchi eh, fossero di razza inferiore latini quindi ci includono anche a noi italiani cattolici ebrei slavi mi sembra irlandesi e non so se scozzesi ma con gli irlandesi ce l'avevano e con gli ebrei anche Benché siano andati a salvare gli ebrei dai nazisti, poi ancora adesso c'è molta discriminazione negli Stati Uniti contro gli ebrei, quindi non, non si riesce a capire qual è la coerenza di tutto ciò. A parte che eh, il padre di un presidente nordamericano, nonostante l'embargo di guerra contro il terzo reich, continuava a commerciare con i nazisti, a parte che Henry Ford fu pluricondecorato. Da Hitler stesso scrisse un libro antisemita l'ebreo itinerante o il giudeo itinerante dei, dei itineranti jewish ma non si riesce a capire come eh, abbiano fatto la guerra di secessione per imporre alla confederazione sudista di abolire o abrogare la schiavitù quando nella unione gli, i neri o negri afroamericani venivano maltrattati lo stesso, non è che avevano una migliore vita. Il fatto è che era un disegno economico, non umanitario. Non combattevano per i diritti civili, ma per un miglior profitto industriale. Bene o male, anche se nella confederazione sudista gli schiavi erano trattati come degli oggetti che potevano pure essere uccisi così come si distrugge un oggetto li dovevano mantenere gli dovevano dare assistenza medica invece lo sfruttamento industriale del servo perché c'è una differenza fra servo e schiavo lo schiavo lo devi mantenere tu gli devi dare vito e alloggio Assistenza medica, se no non produce. Il servo è libero. Per esempio, i servi della gleba nel Medioevo, nell'antica Roma, erano liberi, non erano schiavi. Allora, lo sfruttamento industriale fa sì che si debba risparmiare e si risparmia sugli stipendi. Si paga il meno possibile, tanto è vero. Che nella londra del boom industriale della rivoluzione industriale si iniziò a dare lavoro alle donne mica per senso di egualitarismo ma per pagarle meno e si arrivò a sfruttare i bambini soprattutto nelle miniere di carbone perché erano piccoli e potevano passare per gli anfrati con le corde per pagarli ancora meno e quindi questo sfruttamento non è emancipare la gente hanno voluto emancipare i negri dalla schiavitù quelli dell'unione del nord per sfruttarli perché vedevano una un capitale umano che costava meno che, che eh, sfruttare le macchine e allora hanno fatto la guerra contro la confederazione del sud che era appoggiata dall'impero britannico perché i confederati vendevano prodotti a basso costo soprattutto materie prime e semilavorate massivamente mentre l'unione voleva industrializzarsi per non dipendere industrialmente dal vecchio continente soprattutto dal regno unito e guadagnare una plusvalia invece di vendere ferro vendere oggetti di ferro però in quelle forge eh, ci andavano a finire magri assalariati cioè persone che erano comunque schiavizzate perché erano asservite ad un sistema vedi tutte le rivolte sanguinose che ci sono state come quella del primo eh, di maggio che hanno massacrato lavoratori e gli incidenti erano molto frequenti morivano molte persone perché non prendevano le misure di sicurezza come mi sembra è successo con una fabbrica tedesca in italia un'acciaieria non so che cosa che gli estintori erano vuoti e gli idranti non funzionavano ecco gli incidenti sul lavoro sono liberi quindi gli afroamericani no sono sfruttati sono sfruttati come degli schiavi e dov'è la libertà ecco perché adesso basta la morte di uno di loro che si ribellano tutti ma non è fazioso cioè fabio fazio non c'entra niente il fatto è che sono secoli di oppressione secoli allora giusto risarcire gli ebrei per i danni che hanno sofferto durante l'olocausto certo che è giusto però come ha detto un afroamericano non so se marfilatore marfi agli ebrei per meno di dieci anni di olocausto e 6 milioni di morti gli hanno dato decine di migliaia di miliardi di euro agli afroamericani ai negri per averli eh, rapito dall'Africa, portati in America, schiavizzati. La metà sono morti durante il trasporto o, o, o durante il processo di schiavitù perché anche si ribellavano, opponevano resistenza e li trucidavano l'altra metà sono morti per malattie o per le conseguenze dello sfruttamento schiavistico perché li sfruttavano a morte allora è giusto che agli ebrei e ai loro discendenti gli si continui a pagare un indennizzo tutti gli europei tutti gli occidentali per i danni che gli hanno inferto i nazisti mentre invece agli afroamericani per quasi 400 anni di colonialismo in africa nessuno ha mai risarcito i paesi africani e per i 400 anni di, eh, di attività eh, di vendita di persone altro che il caporalato nel sud italia erano proprio schiavizzati A morte sono si calcola dai 20 ai 40 milioni di africani uccisi o morti in schiavitù senza diritti. Sapete quanto hanno ricevuto gli afroamericani? Altro che miliardi di euro o decine di miliardi di euro, come lo Stato di Israele e gli ebrei in generale, zero euro. Zero centesimi zero eh, centesimi di dollaro proprio zero zero nulla in tutto il mondo si commemora il giorno della Shoah pure in parti del mondo che non soltanto non hanno partecipato all'olocausto degli ebrei ma anche che eh, non hanno neanche comunità ebraiche. O ne hanno molto scarse. ci sono memorie eh, ci sono musei o monumenti ricordatori dell'olocausto anche in nuova zelanda papuasia micronesia alaska dappertutto eppure in nessuna parte degli stati uniti e dei paesi che hanno sfruttato gli, gli africani ci sono memoriali del colonialismo in Africa occidentale, cioè del, de, degli occidentali in Africa e monumenti all'olocausto africano. In nessuna parte si ricorda, non c'è il giorno dello schiavismo africano o negro, c'è il giorno dell'olocausto o della sopa degli ebrei ma non c'è il giorno dei 300 anni o 400 di schiavismo africano io credo che le cose debbano cambiare la volta che le persone non so come mi funzionerà il microfono sono capaci di assumersi la loro responsabilità di fronte ai gesti e ai fatti che hanno compiuto. Ecco, in merito a quanto ho detto, voi cosa ne pensate? YouTube mi consiglia un invito all'azione. non questa azione, ma l'azione vostra, vostra che guardate i miei video, mi dite "Maestro, bel video che hai fatto" e poi non lo condividete. Poi non lo commentate, lo guardate e non lo commentate. Allora invece eh, bisogna bisogna muoversi, darsi una mossa, darsi una scossa, capito? o oh cosa ne pensate di quello che ho detto finora lasciate un commentario sotto questo video fatemi sapere cosa ne pensate quando questa live sarà finita perché tutto ha una fine prima o poi e quindi io smetterò di fare questa live non voglio che venga di un'ora poi la guardano solo al 2 3 per cento Fatemi sapere voi che cosa ne pensate della situazione in Nord America perché c'è stata la guerra di secessione per me. Per sfruttare ancora di più gli afroamericani, visto che non hanno migliorato la loro situazione socio-economica e i loro diritti umani, anzi, e poi mi raccomando, un invito all'azione ulteriore che vi propongo, come fanno i grandi YouTubers tipo Piedi e Pai. Come si diavolo? Si pronunci, iscrivetevi al canale. Azionate la campanella per conoscere le novità, e poi invitate anche altri a commentare questo video. Che, se non mi sbaglio, si titola perché io, poi, c'è una memoria di ferro. Si arrugginisce sempre. Che cosa sta succedendo negli USA cosa sta succedendo a hong kong cosa sta succedendo nel mondo adesso abbiamo parlato fin troppo degli usa passiamo a parlare qua c'è un disordine nello scrittorio di cosa sta succedendo in cina a hong kong per 50 anni hanno stipulato un contratto che dovrebbero rispettare il capitalismo ad hong kong quindi siccome l'hanno consegnata nell'anno 2000 nell'anno 2050 si dovrebbe integrare il sistema comunista cinese i problemi sono due innanzitutto che i cinesi di hong kong si sentono più britannici e sventolano ogni volta che possono nelle manifestazioni la bandiera della hong kong britannica e poi che non vogliono essere comunisti in Piazza Tien Amen, non so se nel 92 c'è stata una manifestazione che passarono dal richiedere semplicemente la democrazia al richiedere il ritiro del premier di allora. Mi sembra Xi Jinping che lui ordinò la massacre. Basta cercare in YouTube i video Piazza Tien Amen e vi renderete conto di ciò che sto parlando. Nel mezzo si ritrovò questa associazione Questo è il libro Joan Falun Libro dottrinario degli esercizi di Chi Kung de Falung Falun Gong, altrimenti conosciuta l'organizzazione come Falun Dafa incredibile ma voi cercate dei video di li Zi, che è il fondatore di falun dafa e all'inizio era ben accetto dal partito comunista anzi il partito comunista fomentava la pratica del Zuan falun o falun dafa e li Zi dava conferenze addirittura nel parlamento nella camera dei rappresentanti del popolo cinese e vi assistevano militari funzionari del partito comunista funzionari pubblici pubblici amministratori pubblici delegati insomma sembrava proprio che fosse un pensiero eh, meditativo filosofico ginnico veramente molto molto appoggiato dal regime comunista. Poi, dopo gli i fatti di Piazza Tiananmen e eh, anche grazie al fatto che eh, Falun Gong divenne in pratica un'organizzazione che rivelava di avere una dimensione profondamente spirituale e religiosa, siccome i comunisti cinesi hanno sempre voluto radicare ogni forma di religiosità, allora hanno iniziato le persecuzioni. Non ci scordiamo che anche se c'è un costante avvicinamento fra Chiesa Cattolica, fra il Vaticano e il governo comunista cinese, questo avvicinamento non finisce mai di concludersi perché il comunismo è monolitico e granitico, inflessibile come lo fu quello dell'Unione Sovietica. Quando Mikhail Gorbaciov volle fare dei cambiamenti nella struttura del dell'Unione Sovietica, la struttura monolitica dell'Unione Sovietica in, ha iniziato a inclinarsi e poi a sbriciolarsi, a sfaldarsi e a, a cadere giù. E quindi sparì l'Unione Sovietica perché il comunismo non accetta cambiamenti ed è incompatibile con qualsiasi altra cosa. Quindi la finta economia di mercato capitalistico cinese in realtà permette al comunismo cinese di distruggere da dentro il capitalismo occidentale con il dumping che fanno producendo cioè prodotti a basso costo ma è già un'altra cosa allora ad hong kong vogliono conservare le libertà di opinione le libertà religiose di libertà di protesta cose che non sono possibili con il comunismo perché il comunismo per definizione è la dittatura del proletariato attraverso un unico partito in pratica a governare è il partito comunista cinese la gente può votare ma soltanto per i delegati del partito stesso magari ecco la gente può votare per un candidato che non è ufficialmente appoggiato ma alla fine quel candidato deve seguire le direttive del partito quindi anche se vince qualcuno che sta per così dire all'opposizione è quella che i cinesi chiamano un'opposizione costruttiva cioè un'opposizione di comodo quindi le, le, contrariamente a quello che dice diego fusaro sì, le democrazie occidentali poi alla fine non fanno scegliere al cittadino che vota una rappresentanza una democrazia rappresentativa ma eh, invece la dittatura del proletariato cinese o della corea del nord sarebbe meglio di direttamente anche quando scegli scegli ciò che ti propone il partito al governo quindi, non sono partiti che si mettono tra di loro dopo che tu li hai votato sono già offerte del partito o voti questo o niente quindi eh, le elezioni bulgare che si presentavano due partiti uno all'opposizione e uno del regime il partito comunista quello l'opposizione era formato da funzionari pubblici cioè comunisti alla fine eh, eh, si mettevano d'accordo su tutto sin dall'inizio e nel mondo che sta succedendo speriamo che non si tagli la catena di produzione perché qua tutti parlano di ridistribuire la ricchezza va bene ma se invece non si produce ricchezza perché magari sarà che, come ho detto in cuore in questi giorni, ho messo il link nel chat, cercatemi in cuore, Sant'Enchan, eh, se viene un altro Covid, magari 20, 21, o se viene un'altra malattia, si dovrà stare tutto in casa e se non si produce per molto tempo, di consumo e ricchezza sarà la fine. Poi dicono che il permafrost, cioè il ghiaccio permanente che sta nel sottosuolo della tundra gelata della Siberia, già non è più permafrost, ma è un fango che arriva a 2, 3, 10, 20 metri di profondità. Da questo fango si sprigiona metano. Basta vedere dei video in internet. Dove accendi un fiammifero e parte un, un fuo, una fiammata, un zampillo di fuoco dal terreno. Perché metano, butano e propano si stanno sprigionando da questo permafrost che si sta sciogliendo. Quindi ha un grave effetto nefasto sull'atmosfera. Perché il ghiaccio si scioglie il fango è nero. In magazzina sempre più raggi solari, sempre più permafrost che si scioglie, ma poi fra l'altro adesso è successo un incidente eh, nel nord della Russia perché il permafrost sciogliendosi, ha fatto provocare da una centrale elettrica una fuoriuscita di diesel di oli di combustibile che hanno inquinato i fiumi e il terreno ma anche dal permafrost che si scongela escono dei fossili che acquistano vita ma non sono dei dinosauri molto sono cose molto peggiori molto più distruttive sono dei microorganismi virus batteri alghe funghi muffe spore piccolini che sono stati in ibernazione forse per milioni di anni forse la nostra specie umana non riuscirà a resistere all'aggressione di quei microscopici invasori che forse saranno più potenti dell'antraz del botulino del famigerato ebola da non confondersi con lo scrittore ebola e noi non sappiamo se già non riusciamo a trovare il vaccino per questa nuova ceppa per questo nuovo ceppo del covid 19 se per caso viene fuori una specie di ebola o di anthrax dal sottosuolo, dal permafrost che si sta sciogliendo e va in atmosfera e circola per il mondo ed è un'ebola ebola o un'antrax che si trasmette per raffreddore oppure per contatto atmosferico. E non riusciamo a fare un bacino a tempo, forse sarà un'ecatombe mondiale per uomini e per animali. Oppure dovremmo rimanere rintanati in casa, molto più sigillati in casa che eh, quanto è stato con questa quarantena del covid di 19 quindi preparatevi gente e io cerco di guardare la webcamera vecchia del 1999 quindi aiutatemi a guadagnare qualcosa in youtube diffondiate quanti miei più video possibile e commentiateli che succederà se dal permafrost si rivela si diffonde un virus o un batterio, un batterio più pericoloso di quelli conosciuti finora dalla razza umana, almeno in epoca moderna. E non riusciamo a fare un vaccino a tempo, ci ucciderà tutti. Quindi preparatevi a tempi peggiori. Stephen Hopkins, uno scientifico molto importante che è morto ultimamente, quello che stava in sedia a rotelle e parlava col computer, ha detto che alla razza umana dava appena 100 anni. Perché si sarebbe sterminata o a causa di guerre o di crisi alimentari o energetiche o a causa di malattie pandemie guerre nucleari asteroidi che potevano cadere sulla terra terremoti insomma lui ci ha dato cento anni qualche anno fa e quindi già la lancetta del tempo ha iniziato a correre regressivamente ma del conto alla rovescia ma forse i cento anni sono pure troppi se ci viene un nuovo Covid-19, magari di un ceppo virale sconosciuto perché sprigionato dalla Siberia, noi a noi, magari, se non riusciamo a avere l'antidoto al più presto possibile perché invertiamo troppo in armi e poco in ricerca scientifica e chimica e farmaceutica, altro che cento anni. Magari non ci restano che due o tre anni, forse dieci anni come massimo la spagnola che è durata dal 1918 al 1920 ha fatto 500 milioni di contagiati e 50 milioni di vittime la peste bubbonica del medioevo 1300 ha eh, contagiato quasi tutti gli europei che allora non stavamo vivendo anche nel nuovo mondo ha ucciso due terzi due terzi della popolazione solo due o tre secoli dopo siamo riusciti a recuperarci se no attualmente gli europei sarebbero due o tre miliardi capito invece grazie alla peste bubonica siamo appena 600 milioni 800 milioni di persone Alcune città d'Italia si sono riprese solo dopo quattro o cinque secoli, tipo Pisa, se no sarebbero 2 o 3 milioni di abitanti. Ecco, prepariamoci come minimo, spero di no, ma che questo Covid-19 si riveli una spagnola, quindi che uccida relativamente poco ma potrebbe essere una nuova peste bubonica. Peste deriva dal latino pestilenzia, che significa malattia. Malattia molto importante. Ma pensa se arriva in concomitanza a questa quarantena di questa peste del COVID-19, arriva un ceppo virale sconosciuto e ci contagia tutti e non abbiamo l'antigeno l'anti neanche sappiamo come agisce sarebbe la fine veramente l'inizio della fine quindi cosa ne pensate anche di questo io ho lanciato tre temi la crisi razziale negli stati uniti e forse nel mondo dite della vostra esperienza non soltanto contro gli, gli africani magari ci sono eh, atti di razzismo contro religiosi politici noi in italia nord e sud ancora è veramente mostruoso vi ho detto di questo covid e di quello che può ancora attenderci e poi che altro vi ho detto non me lo ricordo a ah, della crisi a hong kong e, e voi mi raccomando, commentate sotto questo video. Condividi condividetelo affinché anche altri possano commentarlo e mi aiuterete moltissimo, perché non basta dire "Maestro, che bei video che fai". Condividiate i miei video, anche quelli più vecchi, affinché voi e altri li possiate commentare. E poi iscrivetevi al canale la campanella date dai like o dislike a questo video e niente alla prossima poi mi potete trovare su cuore che non è il libro cuore eh? io qua vi ho dato il link può come si chiama cuora cuora si sì, è stato cuora cuora e ciò 3362 visualizzazioni questo è in poco tempo che ho iniziato a pubblicare perché magari cuore ce l'avevo da anni. 3.379 es esatto, più commento, più guardano il mio profilo. Ciao, eh, siete seguaci. Vabbè, poi mi trovate anche su Facebook, Instagram, ma questo voi lo sapete. Adesso non voglio fare un live troppo lungo perché poi lo guardano 5-6 minuti. E vabbè, io ho già parlato anche di come non rispettino i diritti umani in Tibet. Farò un altro video parlando dell'argomento. Soprattutto vi invito a commentare questo mio video o altri video, oppure nella community a scrivermi. Le cose di cui vorreste che io parli, già ho fatto un sondaggio nella community, non ha risposto nessuno, ditemi in quel sondaggio quali sono i temi che io propongo, in quel sondaggio che vi piacerebbe che parli. E poi mi, mi vengono delle cose in mente e mi sfuggono. E pensare che prendo questo, Polper, per la memoria. Poi niente. Inutile che vi sto a fare vedere il libro sui diritti umani violati in Tibet, tanto comunque ricordatevi che se un qualsiasi mio video di un argomento che vi interessa, che guardate anche quelli più vecchi, non guardate solo gli ultimi, viene visto commentato e c'è tanto like come dislike. Il numero sufficiente come per farmi pensare che vi interessa quell'argomento e quel video io ne farò una continuazione quindi guardate nelle mie liste di riproduzione nel canale cercate nel canale un argomento come calcio medicina spesa se voi volete che io faccia una continuazione a un video di un tema che vi interessa guardate quel video commentatelo e io forse gli darò una continuazione però devono essere molte visualizzazioni perché altrimenti non so comunque fate un po' voi se vi interessa un mio video commentatelo e io forse vi farò un altro video sopra eh, vi auguro buon fine settimana nel caso non faccio un video prima mi raccomando state a casa state sicuri mantenete la quarantena mantenete la calma perché ancora non è finito nulla anzi probabilmente le cose stanno per iniziare perché volevano mantenerci tranquilli e hanno iniziato a dire no ma staremo in quarantena ma la quarantena all'inizio la facevano parziale poi la gente si ammalava moriva poi non si sapeva se portare la mascherina non la mascherina mascherina sì no i sanitari tutti quanti poi hanno detto la quarantena, ma la facciamo di 15 giorni, poi l'hanno prorogata per altri 15 giorni. E poi per altri 15 giorni quindi è durata 45 giorni e non 40. Quindi la quarantena è passato da essere una quindicena a essere una quarantacinquena, e poi si è arrivati a mesi di quarantena. Adesso si vuole per cercare di recuperare l'economia perché bisogna produrre ricchezza non solo ridistribuirla di rallentare la quarantena ma tenete presente che anche se potete andare a mangiare fuori a fare la spesa e a lavorare dovete comportarvi come da quarantena lavato le mani portando la mascherina e distanziarvi socialmente e cercare di rimanendo isolati socialmente cioè non è che adesso ci si deve raggruppare massivamente come hanno fatto nelle manifestazioni per l'uccisione di Floyd o altre manifestazioni che hanno fatto in Italia eh, veramente uno, uno scompiglio il 2 giugno se non mi sbaglio hanno fatto una dimostrazione senza mascherina e senza distanziamento sociale portando un'enorme bandiera veramente non so se darwinismo scientifico la sopravvivenza eh, dei più intelligenti i più stolti eh, si suicidano ma io spero di no che non ci siano conseguenze ma evitate gli assemblamenti massivi e non crediate a quelli che dicono è tutta una finzione non è vero il covid-19 non esiste più perché latente da qualche parte esiste e io resto in casa e leggo. Seguitemi eh, in tutti i miei social media: TikTok, che Vigo Video, Dambasci, Instagram, Facebook, i5, eh, Twitter e poi cercate nel web Santen Chan. Ciao, arrivederci. Grazie di avermi seguito. Siete in due, non vorrei tagliare perché tagliare in faccia a qualcuno sta male, ma io adesso c'ho da fare veramente, c'ho da fare e poi 46 minuti di diretta. Ciao, non vorrei annoiarvi e soprattutto non vorrei annoiare tutte le persone che, che vedranno questo video dopo. Comunque un consiglio, io metterò qui nell'angolo i video suggeriti. Guardateli che saranno molto divertenti e soprattutto magari saranno dei video vecchi perché non bisogna guardare solo i video nuovi del mio canale e commentare solo i video nuovi del mio canale commentate guardate commentate e votate like o dislike anche i miei video vecchi per esempio quelli nei quali vado a fare la spesa e vi do dei suggerimenti di questi tempi di quarantena quei video che ho fatto nel 14 e nel 15 vi possono servire per fare meglio la spesa allora cercate nel mio canale spesa e troverete molti video ciao dal vostro sant'en vedo che già una persona se n'è andata e quindi all'unica persona che è rimasta che non so chi è la saluto e alla prossima ciao termina streaming ah, è ritornata la persona o forse un'altra persona ciao a tu che sei ritornato Purtroppo ho finito lo streaming adesso. E se vuoi, riguarda il video e poi commenta questo. Spero che ti piaccia. Ciao e buon fine settimana.